in questo video parleremo di trigger molto semplicemente vedremo come sia possibile far scaturire un evento direttamente da codice fino adesso cosa abbiamo fatto? noi abbiamo registrato delle funzioni che si dovevano verificare quando l'utente faceva qualche azione su qualche oggetto prendiamo questo esempio qui ho tre bottoni che corrispondono a questo codice, vedete tre bottoni, e che cosa gli ho detto? Quando qualcuno clicca su uno dei tre bottoni, in cui gli ho messo semplicemente il, il tipo di oggetto, tu fai questa cosa, cioè aggiungi, fai appende a quell'oggetto che hai di saluta, che in questo caso è questo qui, che è un div, quindi metterà all'interno che cosa? La stringa che c'è tra apici, cioè questa qua. Quindi lui scriverà cliccato bottone e poi i suoi ID. quindi se è stato cliccato il primo scriverà primo, secondo o terzo. E infatti lo vediamo qua. Se io clicco su secondo bo cliccato bottone secondo, primo. Ah, c'è ancora un evento, scusate, e trigger. Ok? Ma sono io che ho cliccato sui bottoni. Adesso supponiamo che io voglia fare così. Quando passo il mouse su trigger, tu, eh, browser, fai scaturire l'evento click su primo. Cioè non è l'utente che l'ha cliccato, ma sono io che da codice gli ho detto finta che qualcuno l'abbia cliccato. E esegui le funzioni relative. Allora, nel caso più semplice, quindi qui abbiamo un po' in ordine, siamo qui. Ok, allora gli diciamo. Quando eh, passi sopra l'oggetto con i di trigger, tu fai scaturire eh, il click, quindi punto, click, nome dell'evento, su secondo bottone. Che si chiama secondo, e di secondo quindi dico button, eh, et, eh, cancelletto secondo, click. Qui c'è una parentesi di troppo. Vediamo se funziona. Allora, come prima io clicco, clicco sul secondo. Adesso, se io passo il mouse su trigger, mi aspetto che automaticamente venga eseguito il codice che ho scritto che si dovrebbe verificare al clic sul secondo. Cioè che scrive di nuovo cliccato bottone secondo. Ed eccolo qua. Tutte le volte che passo col mouse, lui esegue il codice, lo stesso codice che verrebbe eseguito se io cliccasse sul secondo. Esiste un'altra funzione che si chiama trigger, mettiamo prima trigger, che è fatta così. Questa volta io dico in generale button, i, button, i bottoni sono tre. Se io dico trigger click button, è come se gli dicessi, tu scatena l'evento click su tutti gli oggetti di tipo batto e quindi lui lo fa scaturare su questo, questo e questo e quindi mi verrà scritto cliccato bottone primo, secondo e trigger. Allora vediamo qua, passo sopra questo infatti sono stati scatenati tutti e tre, così, in automatico. C'è una variante di questo che dice non su tutti ma solo sul primo, handler. Quindi io passo sul bottone trigger e lui scatena l'evento sul primo, sul primo bottone, che è primo. Eccolo qua, cliccato il bottone primo, in realtà non l'ho cliccato il bottone primo, ma sono passata su trigger, che ha scatenato l'evento su primo. Ok.